Ciao a tutti ragazzi, qui è Marco Donofrio e benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui con ancora la mia ragazza. Ciao a tutti. Ormai è sempre qua. Sempre qua. E oggi ragazzi abbiamo deciso di mettere alla prova il nostro amore tramite un gioco, Test d'Amore. Eh, questo video qui ragazzi vi avviso subito eh, lo sto copiando perché l'hanno fatto anche Mirko e Alice per piacere non andate nei commenti a dire poi eh ma l'hai copiato l'hai copiato l'hanno fatto anche loro e io l'ho infatti anche detto quindi andiamo a vedere chi dei due ama di più quell'altro. Sicuramente io. Faccio non mi esprimo, ragazzi. Faccio ipotesi. Il tuo nome? Marco. Il suo nome? Vabbè, Selena Gomez. Ragazzi, No! <ride> Romina. A volte mi fa arrabbiare lui. Inizia il test. Allora, ti capita di sognare Romina? Lo consolerei? A volte no Ora ragazzi spiegatemi a Cosa significa come risposta lo consolerei Cioè, Mi dice se mi capita di sognarla E mi dice a volte no Oppure eh, lo, dovrei, dovrei, lo dovrei, consolerei Dovrebbe dire sì o no? Dovrebbe me, mettere sì, sì, no A volte non lo consolerei Che cosa vuol dire lo <ride> consolerei? <ride> Poi lo consolerei un maschio Lei è una femmina <ride> Mi far dire questa parola? Facciamo stare... Io, io no, vabbè. A volte ragazzi, a volte, ma gli faccio a volte... No, ma dovete crescere tutti di volte dovete non... Eh, ma non hai bisogno di vincere ti... <ride> tutto che a volte facciamo vincere perché tu manco 50... No, non so. Ok. A volte ragazzi, dai, a volte, a volte. Numero 2 ragazzi. Quante interesse hai in comune con Romina? 0? Da 1, a 5? O più di 10? Allora ragazzi Secondo me questa domanda qui è sbagliata Avrebbero met dovuto mettere secondo me 4 risposte 0 sì. Da 1 a 5 Da 5 a 10 10 più Perché metti caso che uno abbia Metti in caso che noi avessimo tipo che ne so 7 interessi Non posso metterlo perché non c'è da 5 a 10 E non posso manco mettere 10 più Esatto, mettiamo da 5 dai 1 a 5 anche perché in effetti cos'è che abbiamo in comune Andare a McDonald's Palestra Palestra, viaggiare, lago Lago e sushi Sushi, vabbè, sempre mangiare eh, Vabbè sì. 5, quindi ragazzi facciamo da 1 a 5 perché 10 più no Facciamo da 1 a 5 dai Altra domanda ragazzi Romina ti fa dei complimenti? Sì, tutto il tempo A volte No. E ecco qui ragazzi la risposta è no purtroppo perché... Ma no, non dai, Mi fa complimenti. No, no, no, no, no, no, no. Che mi dice sempre... Eh, sei un strength, -se, sei che... Sei un no, no, no, sei negli no, ieri, no, no, sei un no, yidi... Ma questa... No, non è vero... Mi faccio i complimenti io. No, Ovviamente. Oh. Ragazzi, a chi è che credete? A uno con la mia faccia o uno come la sua? <ride> no, dai, comunque sono sì, I complimenti mi li fa in effetti... Però amore forse a volte perché tutto il tempo ci vediamo due volte la settimana oh, e Sì, dai, infatti cioè, Diciamo a volte perché a volte ragazzi rompe anche le scatole no, Mi dà fastidio, no. mi importuna No, no. A, a volte ragazzi, eh, a volte, amici, a volte no? no Allora no, faccio No, mettessi tutto il tempo ma, amore non mi fai per mettere tutto il tempo per, per, per, allora, per Whatsapp sì Per Whatsapp ragazzi, ma non dal vivo <ride> Quindi facciamo a volte. Dai, a volte Facciamo a volte ragazzi Altra domanda Ti senti felice? quando vedi Romina? Sempre, a volte, no Eh beh ragazzi no perché se la vedo mi stresso No dai, quindi... adesso <ride> sì. Mi fa arrabbiare No dai, sempre, questo sempre Da quanto tempo hai una cotta per Romina? Da più di un anno? Da qualche mese? Da qualche settimana? Allora ragazzi io metterrei da più di un anno anche se in realtà non è un anno che ci conosciamo, cioè ci conosciamo. Ma eh, non può stare questa domanda? Eh, perché diciamo che ci conosciamo in effetti da. giugno l'anno scorso? Da fine giugno praticamente oh, sì, del 2022 sì. quindi non è, un, non è un anno, ma neanche mese, neanche settimana, quindi metterei da più di un anno, anche se facciamo. Tanto facciamo un anno quest'anno è quando ci siamo conosciuti. Quindi. quindi sì, sì, mh, mettiamo più un anno. Poi hai una cotta. Quando l'ho conosciuta avevo, eh, non è che avevo una cotta, però mi piaceva e poi insomma siamo fidanzati, <ride> quindi vabbè. Mettiamo ragazzi da più di un anno dai, Facciamo da vedere. <ride> Romina ti ha detto che tu gli piaci? Sì, no, non credo, no. No, non credo che mi avete insomma che gli piaccio. Sì, certo, cioè, non l'ho detto mai. Mai. <ride> ecco. No dai, eh, dai. Sì. Me, me l'hai detto tante volte, sì. Questo, questo sì. Anche troppe volte, posso dire. <ride> no? sì, <quello> è vero. <ride> Hai mai mentito ad Romina? Questa che però qui ragazzi sarebbe corretto: A Romina, perché se poi il nome comincia con una consonante, ad non ci va, se invece inizia con la vocale, sì. Però qui sarebbe Hai mentito a Romina, però vabbè, fa stesso. Sei tutto il tempo, a volte no. Vorrei sentire questa risposta <ride> Mi astengo, non rispondo. A questo. No, dai, rispondi. <ride> Eh sì, tutto il tempo ragazzi. Io ho sempre mentito. Anche ieri. Cattivo? Allora, se, allora, se, se, devo, se devo essere sincero, perché si faceva un test di verità, ieri sera quando tu mi hai scritto, non ti ho risposto perché stavo giocando. Stavo, stavo giocando, ragazzi, su Sergio. Cioè, lei ieri è uscita dal lavoro sì. e mi ha scritto e tipo ho finito, eccomi. Non l'ho cagata minimamente perché stavo giocando. E quindi, no, è vero infatti, che sì. Infatti, è vero che si è messo un po'. Ma io lo so che se non mi risponde perché sta facendo qualcosa sì, mi... sì, ma non... sì ma lei sa che se sì, non risponde perché sta facendo qualcosa di sì, importante sì. Ieri non sto facendo niente però un a giocare L'hai detto dopo mi ricordo Sì quindi è non ci problema. Però tipo cioè lei tipo, mi scriveva io ero, sì. lì, io ero lì a dire quando è che vai a letto che voglio stare qui a giocare Ti voglio sentire oh, No eh, a volte qualche volta eh. Ti arrabbi se non riesci a cogliere l'opportunità di vedere Romina? Sì a volte no Qui ragazzi, la risposta è no perché io non è che mi arrabbio se non ho l'opportunità, se, se non riesco a prendere l'opportunità esatto, di, di, di, di, di, di vedere Romino. io dico: Sono triste, mi dispiace, ma non è che mi arrabbio. Cioè, cioè Diciamo che se ho la possibilità, ma il lavoro oppure qualcuno me la toglie, allora mi arrabbio. Se invece dico: Vorrei vederla, ma oggi per via del lavoro non ho, oppure per proprio oppure, oppure, oppure, oppure, oppure, oppure, oppure tipo dico sto male oppure tipo che ne so, eh, oggi devo per forza stare al lavoro con gli sedinari non posso uscire prima, lì dico mi dispiace tanto ma non è che mi arrabbio dipende insomma, quindi a, a volte a volte, che di far sentire speciale Romino ogni volta che ne hai l'occasione, Sì, a volte no che ve la domanda? che me la no? E... Che me la no beh si sì, sempre cioè quando, quando ho diciamo L'occasione, che in teoria l'occasione ce l'ho quasi sempre. E cerco sempre di farla sentire speciale. Per questo, ragazzi, mi, merito, per questo, ragazzi, mi, mi merito il 10% in più. <ride> ok, ragazzi, ultima domanda per me: Quanto spesso ti torna in mente Romina? Continuamente? Un paio di volte al giorno? Quasi mai? Vabbè, quasi mai, ragazzi, perché se fosse sempre nella mia testa, la mia testa. Cioè sarebbe altrove farei una marea di casini nella mia vita. Eh, sì sì sì allora, certo certo ehm... signore. Beh diciamo in effetti ragazzi un paio di volte al giorno perché in effetti continuamente no, perché a volte tipo, magari ti dico sono occupato finché sto lavorando, sì, beh, poi eh, poi mi, sto le, mi sto guardando le serie tv, sto pensando a giocare dico non continuamente però. Un, un, un paio di volte al giorno Perché, perché quasi mai non, non penso No no no, no, no, no, no quasi mai punto. no Però diciamo un paio di volte al giorno <ride> Si sì, sì. un, un, un paio di volte al giorno sì. sì. Ora ragazzi vediamo un po' eh, il, il, il punteggio che ho fatto <ride> Ecco ragazzi 3 4 5 6 7 8 83% ragazzi uh, Niente bravo, male uh. Niente male ragazzi Vediamo se posso superare quella Adesso ragazzi <ride> c'è la parte 2 C'è cioè che lei fa le domande uh -huh. Riferite a me Ok, allora, ragazzi. Ora facciamo l'altra parte Allora nome Quindi, Aspetta. E Romina E <ride> Romina io ampo a stessa anche stesso, okay. okay. ragazzi. Quanto spesso vi mandate messaggi, allora? Continuamente, a volte o non ci scambiamo messaggi. Io direi che non ci scambiamo messaggi. Esatto, perché io, ragazzi, mi voglio fare la mia vita, la mia vita da single tranquillo quindi beh, no beh sì, io, poi, a parte che io studio quindi sai beh diciamo <ride> no, no dai continuamente ma no amore a volte perché magari tu dici eh, ora sono eh, a lezione, c'ho da fare ah, beh, Sono beh sì. a volte allora diciamo sì a volte quando hai pensato l'ultima volta a Marco? Mm. oggi qualche giorno fa o più di una settimana? so già che cosa risponderà io direi qualche giorno fa io pensavo più di una settimana fa, ragazzi, perché a no, volte sento stronzante Dice, più di una settimana fa No, no, no è scherzo o Oggi, visto che giustamente veniva a trovarlo, quindi Se Marco ti chiedesse un appuntamento, ci usciresti? Allora, certo, non sono sicuro, oppure no La verità è che non sono sicura, non lo so Beh, Perché non so se mi o oh, al cimentero oppure a una cena cioè romantica. Allora ragazzi, io al cimitero non l'ho mai portata, non mi è mai Non ho mai in mente l'idea di portarla al cimitero, non so che cosa che cosa si sia fumata questa oggi. Cioè, al cimitero, al massimo, ragazzi, al massimo, al massimo, se boh, al massimo se voglio portarla in un posto brutto dico ti porto che ne so, tipo in in un paese, in un buco, dico ti lascio lì, me la torno a casa in macchina, quello oh, faccio, sì. ma non è che quello cimitero ma scusa, per quello? se facessi quello, poi oh, ecco. ragazze, sono tutti voi no, basta, basta, no dai, adesso sul serio no, sì, certo, ovvio Hello. Ti senti molto eccitata o, o, eh, eccitata o eccitato quando la o la vedi? Allora sì, a volte o mai? Mm. Questo ragazzi però più che un test d'amore mi sembra tipo un test tipo per vedere tipo se due persone tipo, sì. si piacciono perché... Esatto Vabbè dai Dai, direi a volte perché... Mi piace passare il te tempo insieme? Sì, siamo buoni amici. Un po' o per niente. Che ne dici amica? Siamo amici? Beh, ma ragazzi, Infatti, ma cosa questa domanda, che... Questa domanda non è che ha molto senso. Questa no? qui no, però ragazzi, vi giuro, quando noi ci stiamo <ride> conoscendo che ci piacevamo, non eravamo ancora fidanzati, però eravamo vicini a esserlo. Sì. E, e lei continuava a prendermi in giro di.. di, di dicendo sempre ma noi siamo amici ma noi siamo amici ma noi siamo amici e lui lui ha fastidio perché ovviamente ragazzi ci comportavamo non facevamo cose strane però ah. ci comportavamo da fidanzati ci tenevamo per mano ci baciavamo e quindi dico: cioè, ci stiamo comportando da fidanzati non siamo amici quindi mi, mi dà fastidio ma cosa fatte per vedere se uno si piacciono alla fine Sì, esatto dai, sì, anche se non mi piace, diciamo che non c'è il buon amico, okay, Diciamo solo sì, io sì. dico solo sì. Facciamo sì, sì, anche se. Eh. Allora, credi di starti innamorando di Marco? Sì, abbastanza oppure no? Ecco, ragazzi, secondo me, secondo me ragazzi, questa domanda qui secondo me sta proprio conferma quello, che io, eh, sì, di, quello sì. di cui avevo sospetto. Questa qui secondo me è fatta di più per gli amici perché credi di starti innamorando di Marco? E forse per due persone che si piacciono, però. Eh, eh, mettiamo sì a morire. Io direi abbastanza. Io me lo vado via e eh, basta. <ride> no. E mettiamo sì, perché ovviamente lui mi piace un sacco. Quindi io sono troppo innamorata di lui. Quando parlate, chi inizia per primo la conversazione? Allora, loro, sempre io. 50-50 oh, ragazzi che, che cosa significa loro cioè, o mh, cioè lui sarebbe mh, allora 50-50 diciamo 50, 50 50, perché a volte ne sì. inizio io a volte ne inizio a te però ragazzi secondo me al posto di loro dovrebbe esserci lui cioè lui, oh, lui, lei. Sempre io. lui, cioè, lui, lui o lei sempre io 50-50 non loro cioè loro non ha senso fai sì, sì. facciamo 50-50 a volte inizio a te e a volte inizio io Facciamo 50-50 e 50, ragazzi allora, avete le stesse età? Sì. Due tre anni di differenza. Oppure più di 3 anni di differenza. Beh, ragazzi, sicuramente abbiamo più di 3 anni di differenza. No. Perché come potete vedere sono molto vecchie dalla mia faccia. No, face. dai, cos'è? Abbiamo due anni. Due anni differenza. Due anni differenza. Perché lei, infatti, i ragazzi è del 98, io sono del 96. Quindi, quindi siamo due anni. Due anni Non capita mai di litigare? No, a volte oppure sì, sí, discutiamo abbastanza spesso. Ma direi a volte, no, no. No, direi che discutiamo abbastanza spesso. Ma, ma, però, ma per colpa tua Ma però non è che quando, eh, però quando <ride> discutiamo Quando eh, dicono discutiamo Nel senso perché litighiamo Quindi ci mettiamo a scooter Ma io te ne, cioè, dico Parliamo però non è insomma Che ti che, che, che dice A volte perché a volte magari capita un, no, Che dico io, io, io mi arrabbio Magari non, no, non siamo d'accordo su qualche cosa Sì però ragazzi a volte perché è è, Perché io. sinceramente cioè ci, ci saremmo arrabbiati se sì, no due volte in, in quasi sei mesi Cioè veramente E poi comunque E no, sempre risolviamo Sì c'è cioè, cioè, cioè, tipo uh -huh. Magari ma, ma, tipo io mi arrabbio Lei dice guarda hai ragione tu pure Ma non è così Dico sì hai, hai ragione è colpa mia Scusami ho svegliato io ad arrabbiarmi Però alla per fine comunque ma, Sì cioè, sì parliamo e risolviamo è... Siete insieme ridete spesso Mi per questa domanda sì, tutto il tempo facciamo le battute ogni tanto. Oppure no, non parliamo molto. Ok, ragazzi, allora, questa è già la risposta. Beh, e, ed è l'ultima domanda. Poi vediamo un po' come sarà il risultato. Per questa, di te stesso, io direi: allora, io giorno lo spesso, ma non è che tutto il tempo. Scusa. Beh, possiamo fare, magari facciamo delle battute. Oh. Sì, dai, perché a volte soprattutto lui mi prende in giro. Poi, ragazzi, è questo qua. Poi, ragazzi, delle battute sono io che faccio le battute. Infatti, Provengo da un circo, quindi posso, <ride> infatti, una delle cose che più mi piace di lui, lei, <ride> la alza ogni tanto, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80 no! ragazzi 70, 80 Davo <ride> io di più Io 83 sì. <ride> Bene ragazzi il video finisce qua Io spero che vi sia piaciuto Ricordatevi di lasciare un bel like Di iscrivervi al canale Attivare la campanellina Per non perdervi nessuna notifica Se volete ragazzi essere salutati Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina scrivetemelo nei commenti Noi ci vediamo prestissimo In un nuovo video e ciao